Grazie Presidente, ringrazio tutti i colleghi che hanno sottoscritto la mozione. Farò un rapidissimo riassunto delle puntate precedenti. Eh, il, parliamo di un progetto che è stato eh, rifinanziato eh, Definitivamente, per l'ultima volta da, dal governo nazionale con fondi sport e periferie, eh, in particolare i tecnici di sport e salute hanno illustrato... I due progetti alternativi che sono stati eh, avanzati all'amministrazione comunale e sui quali è stato chiesto appunto al, a Roma Capitale di esprimere una preferenza, uno relativo a un parco sportivo, l'altro relativo a un palazzetto dello sport. Sono emersi in, in seguito ad approfondimenti effettuati sia nella, in occasione della Commissione Congiunta Sport e Urbanistica, sia successivamente nella Commissione Trasparenza, che poi in occasione di eh, una riunione con alla presenza dei dipartimenti, un'altra alla presenza delle federazioni e in ultimo una mh, assemblea alla quale hanno partecipato anche i comitati e le associazioni, eh, alcuni, alcune osservazioni relative a difficoltà eh, dal punto di vista eh, dei tempi, delle autorizzazioni, dei vincoli eh, per, quanto il, per quanto riguarda il progetto sportivo, in particolare alcune previsioni che nel, nel progetto, appunto, che, come dire, sulla carta... Ehm, bellissimo ma poi calato nel contesto territoriale reale di Corviale presenta delle, mh, delle difficoltà alcune strutture sono effetti, in effetti già presenti mh, molto vicino all'area del parco c'è il pericolo del, della manutenzione c'è il problema della manutenzione eccetera eccetera abbiamo pochi minuti quindi cerco di eh, sintetizzare tutto il timore principale che mh, aveva l'amministrazione l'assessorato sport ma anche il sottoscritto e anche molti colleghi della maggioranza era relativamente alla eh, la gestione dell'impianto quindi il palazzetto ovviamente costruirlo tra virgolette è facile, non lo è ma ecco, paradossalmente è più facile costruirlo che non gestirlo poi correttamente in futuro da questo punto di vista la novità ci sono le lettere di impegno presentate e firmate da quattro presidenti di quattro importanti federazioni sportive nazionali pallavolo pallacanestro, ginnastica e sport rotellistici che hanno quindi dato il loro supporto all'amministrazione per eh, assicurare ecco, quello che mh, immagino comunque sia un po' l'interesse eh, di tutti ovvero che il palazzetto venga realizzato sia bellissimo ma soprattutto venga utilizzato poi correttamente per tanto tempo con una giusta eh, manutenzione e, e con delle attività eh, che sono sì eh, di carattere agonistico, grandissimi eventi internazionali, eh, ma eh, anche attività aperte, attività di base, quindi attività aperte al territorio, appunto, alle scuole, alle associazioni, non solo attività sportive, ma anche attività tipo sociale, culturale. E infine eh, un, la richiesta quindi è quella che in parte già era eh, emersa in, nelle commissioni, ovvero un, quella di un eh, progetto mh, che sia... Ehm, che veda la realizzazione sì del palazzetto ma anche del parco, un, un progetto integrato quindi dove il parco sostanzialmente sia il, una ideale prosecuzione del palazzetto e le attività che si, facciano, che si fanno previste all'interno del palazzetto possano essere poi svolte anche all'esterno e, e quindi ecco il la mozione è urgente perché precedentemente appunto avevamo chiesto una deroga al governo, ci siamo impegnati come Roma Capitale a dare una risposta entro la prima settimana di dicembre e quindi ecco, oggi sostanzialmente è l'ultimo giorno utile per poterlo fare in assemblea. E, e quindi ecco, Vado a chiudere, e anticipo non interverrò in dichiarazione di voto, il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle. Grazie.